un colonnello a creare l'impero Coca-Cola. A volte ignoriamo che un piccolo evento del presente può diventare l'inizio di qualcosa di grande. Questo è ciò che è accaduto la notte del 16 aprile 1865, quando una ferita da sciabola nel petto di un combattente nella guerra civile americana divenne il motore che avrebbe originato uno dei più grandi mercati di consumo della storia, delle bevande più consumate al mondo Coca-Cola. Questo marchio che ha rinfrescato generazioni sin dalla sua creazione è riuscito a diventare un ambasciatore della cultura americana in tutto il mondo attraverso la sua pubblicità creativa e slogan popolari. Come se ciò non bastasse, la bevanda è stata commercializzata in più paesi di quelli che compongono l'ONU. Secondo Interbrand, una rinomata società di consulenza di marketing Coca-Cola Company si classifica come il terzo marchio più prezioso dietro giganti, come Apple, e in ordine alfabetico con un impero globale, i cui asset. Sono valutati a circa 90 miliardi di dollari, superando il suo arco e riconosciuto rivale Pepsi Cola. Dietro quel logo così famosa da tutti, c'è una storia surprising che sicuramente vi interesserà conoscere, quindi andate a prendi la vostra Coca Cola fuori dal frigorifero e scoprite con noi la sua storia. Un antidoto al dolore questa storia iniziò con John Steve Pemberton, un giovane della Georgia USA, che all'età di 19 anni, ottenuta la licenza per esercitare come farmacista nel 1853, decise di iniziare la propria famiglia e sposò Anna Elisa Clifford Lewis, con la quale un anno dopo avrebbe messo al mondo quello che sarebbe diventato il suo unico figlio Charlie Ney Bertrand. La vita familiare e professionale di Young era qualcosa di cui era felice e orgoglioso, fino a quando un giorno... Di aprile del 1861 scoppiò la guerra civile americana o guerra civile come anche noto, costringendolo a servire il suo paese. Fu così che fece parte del dodicesimo reggimento di cavalleria dell'esercito confederato, raggiungendo il grado di tenente colonnello nella guardia di stato della Georgia. Gli scontri cruele andarono e venirono. In uno di essi nell'aprile 1865 John Pemberton fu ferito con una terribile sciabola tagliata nel petto. I suoi compagni... Riuscirono a trascinarlo fuori dal campo di battaglia e si resero conto che la sua ferita era mortale. La sciabola lo aveva tagliato profondamente e sanguinava senza speranza. I medici sul campo che lo curavano, gli somministrarono una grande quantità di morfina per calmare i forti dolori, prima di quelle che pensavano sarebbero state le sue ultime ore di vita. Una situazione così complicata che non permetteva loro di tenere conto degli effetti collaterali che potevano causargli in caso di sopravvivenza e così avvenne. Temperatura. Sopravvisse al trattamento con morfina, continuò a riprendersi, ma come molti veterani della guerra civile, divenne dipendente dall'antidolorifico, arrivando persino a usare le sue conoscenze di farmacista per aprire una farmacia ad Atlanta dopo la guerra, e in questo modo garantire una fornitura costante di questo farmaco. Dopo un decennio l'uso quotidiano di Oppiacei ha preso il suo pedaggio su di lui. Così ha deciso di fare qualcosa per trovare una cura per la sua dipendenza, in un momento in cui le medicine brevettate erano poco distinte dai liquori esotici. Fu allora che sentì parlare di un vino che stava diventando molto popolare in Francia. Una miscela di vino e coca che ha deciso di provare nel bel mezzo di una ricerca. Ispirato da quella formula credo che l'investimento sia Prince Wing, che qualcosa come il vino francese di coca di Pemberton che consisteva in una miscela di alcol con cocaina sotto, forma di sciroppo, a quel tempo. Non c'erano restrizioni per quanto riguarda la cocaina, ma per quanto riguarda l'alcol, ha iniziato a commercializzarlo come cura per una lunga lista di disturbi, tra cui la sua dipendenza ereditata dalla guerra. Fino a quando il proibizionismo fu approvato ad Atlanta nel 1866 e fu costretto a modificare la forma, dovette produrre un'alternativa completamente priva di alcol se voleva continuare a commercializzare il suo prodotto e quindi scoprì i benefici della pianta di coca, che era nota per il suo effetto afrodisiaco e stimolante digestive. Così iniziò il suo esperimento con una teiera di ottone nel cortile di casa sua mescolando la base di foglie di coca con noci di cola o mettendo alcol e includendo invece sciroppo di zucchero e acqua gassata. L'8 maggio 1886, quella formula magica era pronta e includeva 9 mg di cocaina per bicchiere la sua dipendenza dalla morfine. Ora veniva sostituito dall'estratto di copia contenuto nella sua bevanda. A poco a poco cercava di diminuire le concentrazioni di cocaina nella sua formula e sostituirla con altri componenti, fino a quando decise di sostituire l'ingrediente che crea dipendenza con la caffeina, al fine di cercare lo stesso effetto ma senza produrre alcun tipo di dipendenza. Fu allora che nacque la formula originale della bevanda, che letteralmente oggi incanta l'intero pianeta. Una dipendenza trasformata in un marchio già con la formula pronta, già approvata, fu necessario. Rinnovare il nome della bevanda Essendo Frank Robinson il bancone di Pemberton che come suggerimento è basato sugli ingredienti principali dello sciroppo gli diede l'idea di chiamatela Coca-Cola, l'intervento di Robinson in questa storia non si fermò qui, poiché essendo proprietario di un'elegante calligrafia e di un'alta visione di marketing, Pensò che sarebbe stato sorprendente usare 12 s nel nome di Pemberton, trovò l'idea di Robinson favolosa e si misero al lavoro in questo modo. La bevanda fu ribattezzata Coca-Cola, rendendo così il marchio e allo stesso tempo il famoso logo delle lettere corsive che conosciamo ancora oggi. Una decisione difficile. Coca-Cola cominciò ad essere venduta per la prima volta al pubblico l'8 maggio 1886, Inconformes, e una fontana di soda situata ad Atlanta, sotto lo slogan Coca-Cola del tremore in Switch, nel frattempo Pemberton assicurava la capacità della sua bevanda di curare una serie di disturbi, che pubblicò il suo primo annuncio. Il 29 maggio dello stesso anno sull'Atlanta Journal tutto l'inizio è difficile perché giornalmente venivano venduti circa 10 bicchieri di questa bibita analcolica a 5 centesimi per unità aggiungendo un totale di 50 dollari di vendite. Era qualcosa che portava perdite per Pemberton poiché aveva investito più di 70 dollari nella creazione della bevanda. Questa situazione si unì alla diagnosi che fu fatta di cancro allo stomaco. Ecco perché vedendo malato e bancarotta fu costretto a prendere una decisione difficile per vendere i diritti della sua formula ai suoi soci in affari ad Atlanta, nonostante questo inversione sospettato che la sua formula potesse diventare una bevanda nazionale in modo che Mantenesse una parte dei diritti lasciando il nome di Coca-Cola, di proprietà di suo figlio Charlie. Nell'agosto del 1888 il creatore della Coca-Cola morì a 57 anni. Il controllo che suo figlio Charlie aveva sul nome di Coca-Cola gli permise di partecipare come azionista principale alla presentazione della Coca-Cola Company. E quello stesso anno però sei anni dopo Charlie Pemberton prodotto da un'overdose di oppio morì all'età di 40 anni. Il farmacista e azionista di maggioranza si assicurò la piena proprietà dell'attività, con un esborso totale di cassa di 2300 dollari. A questo punto è a causa della complicata rete di proprietà e responsabilità che Pemberton lasciò alla storia del marchio Coca-Cola, divenne un po' torbida. Infatti Coca-Cola non fu l'unica creazione di Pemberton perché prima era riuscito a brevettare altri intrugli medicinali come Europa Home e il grande rinvigorimento del dottore Sanfor, una nuova tappa per la Coca-Cola. Sotto la guida di Asa Candler, il marchio fu registrato nel 1893 e le vendite presentano un aumento approssimativo di 9.000 galloni nel 1890 a 370.877 nel 1900 che rappresentano un aumento del 4.000%, la... Coca-Cola smise di essere commercializzata come sciroppo medicinale e riuscì a posizionarsi come bevanda rinfrescante e ricreativa, diventando popolare in tutti gli Stati Uniti. Anche a causa dell'aggressiva campagna di marketing da parte del canker, anche in questo corso di tempo furono stabiliti stabilimenti produttivi a Dallas, Los Angeles e Filadelfia, e fece anche il suo primo passo internazionale quando arrivò in Canada nel 1899. L'azienda Coca-Cola ha firmato un primo accordo con una società di imbottigliamento indipendente a cui hanno permesso di acquisire la formula, produrla, imbottigliarla e distribuirla. Questo è stato un accordo di licenza che da più di un secolo continua a far parte di un sistema di distribuzione, implementato dall'industria americana delle bevande analcoliche Handler. Senza dubbio si rivelò un genio che cambiò il modo in cui le aziende operavano in tutto il pianeta. Un fatto curioso. Secondo Life Science, fino al 1914, la coca non era considerata illegale, tuttavia Candler iniziò a eliminarla progressivamente dalla ricetta della Coca-Cola, molto prima fu nei primi anni del 1900 quando i suoi scienziati riuscirono a perfezionare la formula, eliminando tutti gli elementi psicoattivi dell'estratto di foglie di coca, senza che la bevanda perda la sua essenza, nonostante ciò si crede che le sue tracce potrebbero essere presenti almeno fino al 1929. Ma l'azienda nega categoricamente questa affermazione. Un fatto controverso nell'anno 1914 segna il dossier che apparve come partner al dettaglio di Coca-Cola nel 1888. Sembrava chiedere che la sua firma sul documento di vendita della società fosse falsificata. Questo causò un'indagine del documento e il confronto con altri di operazioni simili. Concludendo l'analisi in cui la firma di John Pemberton, probabilmente anche le accuse di questa situazione controversa furono falsificate, caddero sul defunto figlio del creatore della Coca-Cola. Charlie Pemberton, tuttavia non era più presente per offrire la sua versione. La grande ascesa tra il 1894 e il 1913 circa uno su 9 americani, aveva bevuto una Coca-Cola gratis grazie all'idea di Candler di distribuire piccoli pezzi di carta che potevano essere scambiati con un bicchiere di questa bevanda. Questo fatto fu un grande successo e sarebbe diventato il primo record storico di un'azienda che emette coupon in modo che il cliente possa ottenere un prodotto gratuito. Dopo l'eccellente leadership nelle mani di Asa Candler nel settembre 1919, la Coca-Cola Company fu venduta per 25 milioni di dollari ad un gruppo di uomini d'affari guidati da Garnet Woodroffe imprenditore di Atlanta. Quattro anni dopo, nel 1923, prende il testimone il figlio di Ernest Robert Winsett Woodroffe, che è stato eletto presidente dell'azienda ed è diventato il genio dietro il marchio poiché dopo più di 40 anni sotto la sua guida tutto è cambiato, l'era di Robert Weiss. Iniziare con Robert era ossessionato dal dimostrare a tutti i costi la qualità del prodotto. Essendo così che ha creato la campagna del treno di qualità, in spagnolo il contratto di servizio personale di bevande di qualità li ha addestrati esclusivamente al fine di vendere e insegnare come servire correttamente Coca-Cola. Nei punti vendita di tutte le fonti di soda in cui la bevanda è stata commercializzata, ad un certo punto Woodro si è reso. Conto che il business delle bottiglie aveva un grande potenziale e quindi ha stabilito determinati standard di qualità per ciascuna delle fasi di imbottigliamento, mentre gli investimenti in pubblicità e marketing aumentarono alla fine del 1928 le vendite di Coca-Cola in bottiglia superarono con vantaggio le vendite di qualsiasi prodotto in fonti di soda, e nel tempo l'azienda fu indirizzata a livelli molto alti di successo commerciale. Tutto questo grazie alle idee di marketing di Robert Waters, che ormai erano considerati rivoluzionari. In questo modo hanno sponsorizzato lo sviluppo di frigoriferi con coperchi metallici, per mantenere le bottiglie fredde in ogni momento. Poi sono arrivate le confezioni da 6 bottiglie con, l'idea era che i frigoriferi sarebbero rimasti pieni e quindi convincere la gente a comprare più Coca-Cola, effetto che si è moltiplicato quando hanno lanciato il famoso refrigeratore per bottiglie di vetro che erogava la bottiglia e introduceva in una fessura da 5 centesimi questa macchina che tutti conosciamo, poi diventata un elemento indispensabile delle stazioni di servizio negli USA, per mezzo secolo e successivamente anche. Nelle grandi fabbriche e uffici, Robert was certainly soddisfatto di ciò che aveva raggiunto fino a quel momento, ma non era soddisfatto, voleva andare per di più, ora concentrando tutte le sue energie sul mercato estero il suo obiettivo principale, che non ci sarebbe stato un solo posto sulla terra dove qualcuno non avesse una Coca-Cola in mano, e quasi letteralmente lo realizzò nel 1930. Attraverso un lavoro con partner di talento l'azienda iniziò un processo di espansione, organizzato in tutta Europa mostrandosi come una bevanda di rinfrescante ed esotica importanza dell'America. Da quel momento il numero di paesi con operazioni di imbottigliamento era quadruplicato, mentre l'azienda creò una partnership con i giochi olimpici che le permise di trascendere non solo barriere geografiche, ma anche barriere culturali. La lotta per la leadership, lo scoppio della seconda guerra mondiale non hanno fermato altri che hanno stretto legami tra Coca-Cola e l'esercito americano, sostenendo che ovunque la guerra li avrebbe portati avrebbero. Ha avuto una Coca-Cola a portata di mano e mantenuto la parola, poiché in ogni teatro di operazioni delle truppe c'era sempre una bottiglia di Coca-Cola ad attenderli nei loro brevi periodi di riposo, era una tattica che finiva per consolidare il segno distintivo del marchio con la cultura americana nei territori, liberati dalle truppe dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'azienda aveva creato un contenitore più resistente per facilne il trasporto. Robert Woods è stato presidente della Coca-Cola fino al 1954 sebbene abbia ricoperto una certa posizione come membro del consiglio di amministrazione fino alla sua morte nel 1985. Si dice che la sua leadership nell'azienda abbia trasceso per circa 60 anni l'era post-Undro. I contorni caratteristici della bottiglia di Coca-Cola introdotta per la prima volta nel 1916, sono stati registrati nel 1960 e nel 1963, hanno rilasciato la prima versione di Diet Coke e sono entrati nel mercato dei... Succhi di Agrumi con l'acquisto di Milmaid Corporation nel 1978. La società è diventata la prima società autorizzata a vendere bevande analcoliche nella Repubblica Popolare Cinese. Nel 1982 introdurrà una dieta Coca-Cola una bevanda senza zucchero e ipocalorica. Già a questo punto la sua riconosciuta acerrima rivale Pepsi-Cola. Dopo aver investito ingenti somme di denaro in pubblicità stava riuscendo ad avvicinarsi minacciosamente strappando il primo posto. Sul mercato alla Coca-Cola, fu allora che l'azienda decise di fare qualcosa per impedirlo, adottando un nuovo sapore alla sua bevanda nell'aprile del 1985, sviluppare una nuova formula attraverso test di sapore che ha chiamato The New Coke, una decisione che ha passato la storia come la grande battuta dal resto della Coca-Cola. Nella sua storia da quel momento centenario la minaccia per il primo posto ha fatto fare a Coca-Cola un passo falso, cambia la sua formula originale la sua nuova ricetta fu un fallimento totale, non ebbe l'accettazione che si aspettavano così prodotto dalla pressione pubblica tornarono alla loro formula originale, il ritorno del suo sapore originale. Fu commercializzato come Coca-Cola Classic. Contemporaneamente tra il 1982 e il 1989 l'azienda ebbe un importante partecipazione alla Columbia Pictures Industries. Durante gli anni 90 l'azienda creò e lanciò una serie di nuove bevande, prodotto di diverse acquisizioni, realizzato sia all'interno che All'esterno degli Stati Uniti ha così commercializzato una bevanda alla frutta per bambini, in Asia la bevanda sportiva Powerade e acqua in bottiglia di Sante e successivamente la birra Parquet, negli Stati Uniti in Coca-Cola, in Perù più per zoomare negozio e pulire in India il pescato super venduto in più di 20 paesi. Un nuovo millennio al vertice, il nuovo millennio ha portato Coca-Cola a una nuova serie di cause legali da parte della United Steelworkers of America e dell'International Labor Drive, con una relazione con l'inquinamento delle acque del suolo e la violazione dei diritti umani, la controversia ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. Tuttavia la causa è stata infine respinta nel 2005. L'azienda ha introdotto la sua Coca-Cola Zero sul mercato e due anni dopo ha completato con successo l'acquisizione di Ernie Brands per 4100 milioni di dollari in parallelo nello stesso anno. Si sono uniti a un altro gruppo di aziende per lavorare insieme, nelle risposte aziendali ai Problemi legati ai diritti umani nel mondo degli affari nel 2014 Coca-Cola ha investito 3.500 milioni di dollari in pubblicità, al fine di rimanere nella terza posizione dei marchi più riconosciuti a livello mondiale. Nel 2017 Coca-Cola era nella lista Fortune 500, con oltre 41.300 milioni di dollari di fatturato annuo e una forza lavoro di 146.200 dipendenti responsabile della produzione che viene consumata a un ritmo. Milioni di bevande al giorno attualmente nel 2020 Coca-Cola sta abbracciando la tecnologia di contabilità distribuita da parte dei prossimi e dei malati al fine di migliorare l'efficienza nella catena di approvvigionamento e ridurre gli inconvenienti delle transazioni, come pianificato dagli strateghi Asa Candler e Robert Woods. Oggi Coca-Cola è venduta praticamente ovunque sul pianeta e non c'è un solo angolo in cui qualcuno non abbia gustato il suo gelato e il suo sapore rinfrescante. Una bevanda che è nata dal profondo dolore di un coraggioso colonnello, la cui invenzione non solo è diventata un emblema nazionale e mondiale ma è stata anche portata nello spazio il 12 luglio 1985 a bordo dello spazio Iodo. La Salinger è come, l'umile storia di questa bevanda che si è fatta in mezzo alle guerre è stata reinventata in un'epoca di innovazione e tecnologia. Coca-Cola è un marchio che non definisce solo se stesso ma la cultura del paese in cui è nata. Le aziende che trascendono di più questa grande storia di Coca-Cola, è quella che si adatta alle nuove tecnologie. Se stai cercando maggiori informazioni su come avviare un imprenditore, questa passione nel business e nelle strategie digitali, se senti che questo fa per te, ma non sai qual è la prima cosa che dovresti fare, perché sappiamo quanto sia importante per te, seguimi come segreti di un imprenditore nei miei canali, Spotify, YouTube, Urgaran. Hai domande o suggerimenti? Dai il tuo contributo scrivendo nei commenti e così ci aiutiamo a vicenda. Speriamo che questo video sia stato utile. Se hai qualcosa da aggiungere condividilo con noi nella sezione commenti. Come questo video e invia il link alla tua famiglia, ai tuoi migliori amici, in modo che tu conosca anche la storia impressionante e interessante di Coca-Cola e del suo inventore. Se sei nuovo al nostro canale non dimenticare di iscriverti. Ricorda che la vita è sempre. Meglio creare e dare valore al mondo. Grazie per aver visto Segreti di un imprenditore. Benedizioni.